Gianni? Gianni? Dov'è? Gianni? Eccomi Giada, arrivo! Eccomi, un attimo, dammi il tempo! Gianni, sei in ritardo! Eh lo so, sto provando il mio skateboard! È iniziata la puntata, salutiamo i nostri amici! Ok, vai! Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Show! Ma, Guarda che bello Giada! Posso ma c'è il bellissimo! Di, posso fare un sacco di salti con il mio super skateboard Gormiti? Ma eh, posso provarlo? Ah <ride> no! è mio tu usa gli altri giocattoli che ho portato e dove sono? lì uno è lì uno è lì dai non vedi ma Johnny ma mi stai prendendo in giro come no, sempre guarda se... non c'è niente già no, è un effetto invisibile se tu fai una magia diventa una realtà vediamo vai wow ma allora Visto. era vero eh te l'ho detto Giada guarda qua quanti giochi abbiamo il bowling le bellissimo. pistole le pistole d'acqua lo schermo. guarda ce n'è uno per te Giada se lo vuoi Tu. il ah. monofattino questo, è questo qua è un pochino piccolo per te lo Giada. so però però è, bello. è bellissimo e adesso Giada ti sfido con la pistola gormitica Gianni, ad acqua Giada no, no adesso non possiamo perché dobbiamo ricordare ai nostri amici che oggi finisce il concorso vinci gormiti è vero avete partecipato? se avete vinto mandateci le vostre foto perché noi siamo davvero curiosi sì e adesso Giada eh c'è un'altra sorpresa sì, c'è qualcuno un... che ci vuole conoscere un amichetto ciao, ciao Federico! Federico come stai? bene bene, oh, ma da dove ci, ci stai chiamando? è dalla Lucina credo verde che... no, dalla città. <ride> da città. Da <ride> città da che città? Da Dove porri, vivi? Da fuori. Ah? Ok, ok, okay. vabbè, è un po' distante. Però va bene. in questo momento siamo vicini. Come stai? Stai giocando, vedo? Sì. Con i tuoi super gormiti. Io ho una, una cosa nuova che ho comprato in edicola. Cosa hai ah, comprato? Facci, facci vedere. vedere le nuove bustine dei gormiti ne ho comprate due. Ah, Bravissimo! Hai ma hai fatto la sfida? No. No, no lui le no. apre, le guarda e ci trova Devi gioca. fare la sfida, devi... sfida la mamma magari eh, Scusami, non sei curiosa di Chi è, hai è trovato? No, lei, lei mi fa <ride> Lei <ride> okay. non vuole, ok, okay. okay. Che... Ah, che forti, bello Forti, forti, forti, forti Ma lì, co cos'hai in cucina lì? Vedo, hai, hai fatto mangiare i gormiti, fatto Il un titano pranzo... Hanno fatto un pranzo insieme, <ride> sono tutti c'è l'Ortitano. Titano che piace tanto a Giada. Sì. A me piace tanto. Poi? Facci vedere, facci vedere. Poi... Achilos. Achilos. Giusto. Ma qui... ne è davvero tanti comunque. Zarnok. Zarnok, il titano degli elementi che noi abbiamo qua in gigantografia. Sì. Ho visto? visto? L'ho visto, guardo sempre. La bocca, c'è triste. Ah tu, ah, tu guardi il Gormiti Show, quindi ci conosci, mm. vero? Mm. <ride> Gianni, ma l'hai visto anche tu? Sì! Il codice sconto! Il codice sconto! L'hai visto il codice sconto, Fede? Sì! L'hai visto? Ah! Ma allora, questo codice sconto è molto molto importante perché una volta che lo vedi, devi andare sul sito di Giochi Preziosi, puoi scegliere tutti i gormiti che vuoi e quando sei per comprarli, lo inserisci e pure lo sconto. Esatto, è uno sconto, è uno sconto per tutti i giocattoli. Ma adesso proseguiamo. Quindi stavi dicendo che il Titano degli Elementi, Lord Titano, poi... Il black Lost! ce l'ho tantissimi. Ma anche le Hyper Beast o mi sbaglio? Sì, le, le, ah. le Hyper Beast. Vabbè, Ma è? cosa fai? Inventi delle storie? Fai dei combattimenti? Sì. Come ci giochi di solito? Um, di solito ci gioco a volte. Però il mio preferito ah. rimane il titano perché è forte. Il titano eh pensa che è il supremo di Tutta Gorm. Perché eh? a me piace tantissimo il titano. Il titano guarda intanto quanto è grande anche rispetto agli altri. Lui veglia su Tutta Gorm. eh? Sì. Ma tu sai la storia del titano? Eh, Te la ricordi? Non me la ricordo molto. Eh, devi guardare il cartone animato perché lì spiegano tutto. Eh? Spiegano tutto benissimo. È veramente forte, forte, forte. Ma del Gormiti Show cosa beh, ti piace? Mh. Lo sa so solo che è una battaglia tra l'interlazione tra, tra e l'ordine dei Solar. Sì, diciamo, Anzi, tra, tra il bene e il male. male, ok? Lui ha questi due bracciali intorno, intorno a lui che diciamo crea un equilibrio tra i Solar che l'Eclipse, che appunto sono il male contro il bene, giusto? Il bene eh, contro il male. Tuo... Ora del tita. Ah no, era una pietra povera che voleva diffondere il caos. Bravo, vedi la storia, Ma del Gormiti Show cosa ti piace? Quando vedi il Gormiti Show qual è la parte che ti piace di più? Che non vedi l'ora di vedere. Mi piace quando ci carichiamo al computer. Ok, a lui piace la diretta con, eh, con, con i nostri i piccoli amici. Ma, eh, è bello, anche a noi piace tantissimo perché possiamo conoscere e chiacchierare un possiamo, pochino con esatto, voi. Esatto, col, con questo poi periodo che durante le distanze siamo riusciti a trovare questo meccanismo. Ma chi vince tra Johnny e Giada durante le battaglie gormitiche? Oh, lo dici sempre, Johnny! Mm, uh, per me a volte vince... Vince... A volte vince... Giada o Giada. Sì, ma... A volte eh, Giada o Johnny? A volte Giada, da sempre Giada. No, a volte Giada e a volte Johnny, ha detto lui, lui ha ragione. A De volte devo ammettere vedi? che siamo, siamo forti entrambi, dai va bene Giada, sei forte anche tu. Oh, va grazie, bene. grazie. E la sfida è... la sfida con le nuove, ma trovato il titano degli elementi tu hai trovato la loro um, trick. Oh. Eh, vabbè. Oh oh eh, sì, ci è sta. vero, è vero. Ma vuoi dirci un'ultima cosa prima di salutarci? O farci Intanto, una domanda. Una domanda. O o salutare i, do... i tuoi amici. Esatto, una domanda curiosa che vuoi fare direttamente a me, a lei o qualsiasi cosa prima di salutarci. Um, um, una domandina, da ci può stare. Fagliela. Vai, una, una domanda fa... ci può stare. <ride> fazzola, allora. fazzola. Quando Eccloss ha eh. svegliato il titano, lo sole era debole? Gliel'hai fatta la domanda? Sì! Ah, ok! Ah, aspetta, quindi... Ripeti la Perché domanda... Perché l'ho sentita... <ride> cioè, non l'ho sentita eh, a scatti! Quando Eccloss è quando... diventata sempre più forte, sole era uh -huh. debole? Eh, eh, sì, eh ah, sì. ah, beh, certo, sì. Sì, sì che sì, si era sì. indebolito, per forza. Perché Eklos c'era da dire che, essendo anche cattivo, è molto forte. Eh? Non è, molto sono... Eklos è molto potente. Eclos è molto potente, vero, è vero. Allora, noi ti lasciamo con i tuoi amici gormiti, perché immagino che avrai un sacco di storie da commentare da, da, da, da inventare. Noi ci salutiamo in questo modo. Allora, devi aprire le braccia così. Yeah. Bravissima. È eh, bravissimo, lo so! Lo so, mai. lo so, ci cioè stringiamo! <ride> e ci stringiamo, è come se ci dessimo un super abbraccio! Un gorm abbraccio, un, un gorm abbraccio. abbraccio! Noi, Noi ti saluto! Oh fratello, ve lo presento! Ah, c'è tuo, tuo fratello! È scappato, no? <ride> Tanto rimane abbracciato! <ride> ah, ok! Vabbè, salutacelo! Quanti anni ha? Noi? Sì! <ride> E noi siamo un po' grandi no. invece Tu invece quanti ne noi hai? Non abbiamo 7? chiesto Sei ah, Sei? Ah ok quando, quando ne fai 7? Sette? Eh, a settembre lunedì. Ah ok vabbè, vabbè, ah, settembre, Tra qualche settembre. mesetto Va bene, allora salutaci tuo fratellino E noi ci salutiamo Ti mandiamo un mega bacione Ciao, grazie Ciao. per essere stato con noi Ciao Ciao Parlare con i bambini giada è davvero bellissimo. Hai proprio ragione, Johnny. E partecipare al Gormiti Show è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com Andate la vostra candidatura, vi aspettiamo qui virtualmente! Ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! Oggi ci sono arrivati un bel po' di foto. Vai, vai, andiamo via, Allora, andiamoci. la prima foto ce la manda Francesco. Ok. E ci ha mandato la foto di tutta la sua collezione. <ride> sono tantissimi. Posso contarli? Uno, due, tre, quattro, cinque, e sei, sette, otto. Mi sa che ci impieghi un po' troppo. <ride> C'è <un> <ride> anche il titano, guarda. Sono, sono tantissimi, anche l'autore degli elementi. Wow, wow, ne hai tantissimi. Ma guarda che Se ti sfida, secondo me, ti batte eh, sicuramente. Eh, può essere, può essere. Non è detto perché sono molto forte. Br grande Francesco, grande. Giovanni invece ci manda una sua foto e ci scrive un abbraccio gormitico a Gianni e Giada, spero di battervi presto con le bustine. Ah, ci sfida eh? Allora caro Giovanni, eh, contro Giada effettivamente sì, hai la possibilità di vincere. Che vincere. simpatico che sei! Contro di me sì. devi allenarti tanto eh? Ma secondo me ti batte, anzi devi batterlo. <ride> Può essere, Vabbè, ti aspettiamo qua eh, per una sfida gormitica, ti aspettiamo. Qua c'è Leonardo, con sì. la sorellina oh, che e ci scrive: sì. Ciao, sono Leonardo, ho sette anni e sono un grande fan dei Gormiti. Vi seguo sempre dalla Germania, ci wow, segue? Con la Germania. mia sorellina Clarissa. Vi voglio mostrare la mia gormitica collezione. Vi seguo sempre con affetto Leonardo. Grazie! Grazie, ti mandiamo un super bacio. Che carini che siete, poi guarda quante cose avete! Sì, hanno anche lo, lo zaino, la Iscador, la torre, tutti quanti. L'ortitano, l'ortitano, il bracciale. Wow, wow, wow. wow Grazie wow. mille per seguirci, davvero. Continuate a mandarceli i disegni, le dediche, a noi piacciono. tantissimo, sì. Non scherziamo, ci piacciono. Mandateli davvero. tutti a dormitishow.com Ok Giada, è finita la puntata, salutiamo i bambini. Dobbiamo salutarli, però voi continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Condividete il video e mettete tantissimi like per restare sempre aggiornati. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao. ciao. ciao.